E in piena attività ed eroga servizi ancora più di prima. C'è stata la riunione del direttivo che ha deciso di ampliare un po' le cose e noi naturalmente vorremmo collegarci all'associazione più importante del comune e dell'intera Valle dell'Irno. Qual è la solidarietà di Fisciani? Abbiamo parlato col presidente, col sindaco e con il sindaco di Fisciani, il quale ha saputo di questa nostra associazione, l'ha visitata, ha inaugurato insieme a noi la sede ed è rimasto contento. Mi è rimasto ancora più contento perché della nostra associazione si parla in tutta la Valle del Lido noi abbiamo un grosso problema il problema oltre a quello economico c'è un problema di organizzazione noi abbiamo bisogno di oltre delle nostre attrezzature noi siamo aperti 24 ore su 24 e eroghiamo assistenza a tutti senza motivo di lucro e questo ci fa onore, abbiamo deciso di ricorrere al comune e all'associazione della solidarietà per avere dei locali presso l'associazione la la, la, del comune di Visciano, più importante, abbiamo detto che è la solidarietà. In verità sia il presidente sia il sindaco sia il loro ci hanno dato buone prospettive siamo in attesa noi comunque con i nostri sacrifici rimarremo aperti e dobbiamo sperare che i nostri associati contribuiscono con la loro 2 euro al mese è una cifra irrisoria abbiamo dei problemi ma anche con i nostri sacrifici stiamo andando avanti quindi non è niente di definitivo certamente questa mia idea non fallirà mai andrà sempre avanti e noi siamo a completa disposizione di tutti i cittadini in questo momento come vedi è arrivato un nostro, socio, un nostro associato con un dolore al petto doveva andare al pronto soccorso noi oltre a fare una visita internistica Abbiamo fatto un tracciato per vedere se c'era qualcosa al cuore. E grazie di Dio tutto è a posto e quindi non ci sono lesioni. Il paziente ha semplicemente una proprie asmatica che io indicherò la cura e il paziente in un minuto ha fatto tutto. Per fare questo ci vogliono due giorni oppure tre. Pensate un poco qual, qual è l'importanza di, di questa associazione, ma lo sarà ancora più importante quando avremo vicino il Presidente della Solidarietà, con l'aiuto delle sue attrezzature, automobilanze, diventerà effettivamente un grande punto di riferimento per tutta la Valle dell'Isola.